Ciao a tutti, in questo video parlerò di un plugin nuovissimo per QGIS 3.0 Questo plugin, che è questo qua, ci permette di importare delle foto in QGIS Naturalmente le foto devono essere con geotag, altrimenti il plugin non le scarta Le foto che non hanno geotag vengono scartate Allora, questo plugin permette di, come è spiegato qua sotto, permette di realizzare uno strato GeoJSON, in formato GeoJSON, di punti eh, e questi punti hanno, hanno come caratteristica la foto, cioè basta cliccare eh, sul punto e comparirà la foto. Vediamo come eh, installarlo e come utilizzarlo, faremo un esempio molto veloce. Allora, allora essendo un plugin è molto semplice da installare basta andare sul gestore dei plugin e scrivere import Come vedete qua, import qua, foto e viene installato molto rapidamente senza alcun problema dopo l'installazione compariranno queste due icone che vedete qua, sono due icone ora vi spiegherò perché sono due allora la prima cosa da fare, se clicchiamo su questo, comparirà questa finestra. Allora, nella prima Import Folder dobbiamo andare a cercare una cartella che contiene delle foto geotaggate. Io ne ho creato una, Foto, questa qua. Quindi la seleziono e quindi clicco su Selezione cartella. La seconda, Output File, devo devo dirgli dove voglio memorizzato per esempio all'interno della stessa cartella voglio memorizzato il file di punti chiamo punti foto come vedete qua l'unico formato disponibile è geoges e quindi gli dico salva ecco qua, e quindi faccio ok aspettiamo un attimino come vedete qua import, import completed quindi 118 foto quindi me la posizionate e ha messo icona particolare e quindi è già tutto pronto quindi chiudiamo questo e chiudiamo questo come vedete si attiva in automatico la seconda icona la seconda icona essendo già attiva ci permette di... Eh, cioè se io seleziono un punto o meglio se clicco due volte sul punto vedete comparirà come vedete qua QGIS foto è un visualizzatore di immagine interno di QGIS. E qua vi sono alcuni dati riassunti. Per esempio, la data del rilievo, l'ora del rilievo e se è presente l'altitudine. Quindi posso cliccare anche in un altro punto, basta cliccare due volte. Vedete qua, mi presenta l'immagine. Se andiamo a vedere la tabella attributi, tabella attributi. come vedete ci vi è un ID univoco, il nome della foto... La data, l'ora di scatto, la, la longitudine, la latitudine, l'altitudine se presente, se, eh, se presenta anche il nord o l'asmuth, il nome della camera, quindi la marca, in questo caso è il Samsung, eh, il tipo di modello, GT, eccetera, eccetera, e poi qua c'è il link assoluto alla foto. Quindi come vedete, è uno strumento, Nuovo. veramente l'unica cosa veramente nuova di questo plugin è che eh, compare un visualizzatore di immagine che è interno a QGIS non è, non è esterno non, non prende come eh, visualizzatore un visualizzatore per esempio in questo caso di Windows ma è quello interno di QGIS bene questo è tutto se il video vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando iscrivetevi più siamo e meglio è Ciao!